Abbiamo la fortuna di avere dei parlamentari che stanno ben operando, hanno tenuto a precisare il loro lavoro, noi ne diamo atto e soprattutto li ringraziamo perché si è creata una sinergia tra la Regione e il Governo grazie anche a Giorgia Meloni che riusciamo ad avere delle risposte molto rapide. Quindi il nostro è l'auspicio di continuare attraverso questo solco che già hanno tracciato eh, egregiamente i nostri parlamentari. Ringraziamo della presenza il senatore Lucio Malan a suggellare ancora di più questi 100 giorni, iniziando dall'Abruzzo con questa iniziativa, perché non fanno altro che inorgoglirci. È ovvio che il tutto e secondo noi, così come è stato ribadito in conferenza stampa, il ruolo centrale e fondamentale è del presidente Marsilio che sta ben operando e ha ridato e restituito dignità alla regione Abruzzo.